Ciao A tutti anime colorate, perdonatemi se non c'è più l'effetto sorpresa. Ma <ride> ahimè, è la seconda volta che faccio questo video escluse le prove. <ride> Mi sono accorto di non aver mai fatto partire la registrazione. Veramente posso solo io al mondo. Ho scoperto che la nostra amica che vi ho presentato due video fa adesso parla in diretta. Non so se farò in tempo a fare il video tutto di fila, ma ho preparato un elenco di tutte le 20 regioni italiane, così che ognuno di voi possa essere accontentato. Sarà un'impresa tagliarlo, ma lo faccio per voi. Alexa, parla in dialetto. Prima di tutto devi scegliere il dialetto regionale. Che regione scegli? Abruzzo. Ecco un ritornello che conosco. E vola, vola, vola, vola e vola lupavone Sitte lucore bone, mo famciar pruva E vola, vola, vola, vola e vola lupavone Sitte lucore bone, mo famciar pruva Ne vuoi sentire un altro? Sì Ok, che regione scegli? Basilicata Ecco un ritornello che conosco come si fatta rossa, me pare una cirasa Te voglio da un vaso a dove mi piace a me Te voglio da un vaso a dove mi piace a me Uè, uè, uè, lascia mamma te vieni con me Uè, uè, uè, lascia mamma te vieni con me Calabria! Ecco un proverbio che conosco Un tatavolo e un tavolino si canusci un cittadino Ne vuoi sentire un altro? <ride> sì! Ok, che regione scegli? Campania Ecco un ritornello che conosco Yamme, yam goppe yam ya Yam yam goppe yam ya Funiculi, funicula, funiculi, funicula Goppe yamme ya, funiculi, funicula Ne vuoi sentire un altro? Sì, Emilia Romagna Ecco un ritornello che conosco Oh com'è bella l'uva l'uba fogarina, oh com'è bello saperla ben far l'amore con la mia bella, far l'amore in mezzo al prà. Diridin din din, diridin din din, diridin din din, din din din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din. Triuli Venezia Giulia. Ecco un ritornello che conosco. E l'allegrie, e i dai giovins, e l'allegrie, e i dai giovins, e l'allegrie e i dai vecchi, i de vecchi, i Lazio. vecchi, i dai vecchi, i dai vecchi, i dai vecchi, i dai vecchi, i dai vecchi, Tanto per sognar, perché nel petto me ce n'asche un fiore, Fiore, fiore dell'illa che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mi ricontoniva un'iva de buscì. Tazza! Ne vuoi sentire un altro? <ride> eh, Liguria. Ecco un proverbio che conosco. Aiga d'Agusto, a rinfresca o Qualcuno si può tradurre il proverbio della Liguria? Lombardia! Ecco un ritornello che conosco. Oh mia bella madonina, che te ne va. ci aspettavamo proprio. Tutta d'oro e pisimina. ti te domi, mettila. Sotto a te se vive la vita, se sta mai col mani in mano. Canto in Napoli se ma, ma poi viene Marche. Ecco un ritornello che conosco. La Pasquella di Natali, da principio a Carnevale, Carnevale l'allegria, viva Pasqua e Bifania. La Pasquella di Natali... Da principio a carnevale, carnevale l'allegria, viva Pasqua e Bifania. Molise. Ecco un ritornello che conosco. T'aspetta braccia aperte, dinda stuvate luce, vicino a stucoruce. Te voglio rescalla, t'aspetta braccia aperte, din da stu batte luce, vicin a stu cruce. Te voglio rescalla, voga, voga, voga va. Voga. Va. Piemonte. Ecco un ritornello che conosco. Lontano andrò dove non so. Parto col pianto nel cuore, dammi l'ultimo bacio d'amore. Non ti potrò scordare. Piemontesina bella, sarai la sola stella, che brillerà per me. Guilla! Ecco un ritornello che conosco. Abbascia la marina e se vanno no, pesce, e tu agni da meno la uofernesce. Quando M è bello lo primo amore, u secondo più è più bella ancora, ancora. ne vuoi sentire un altro? Io sapevo che però è più bello ancora, non più bella ancora. Pugliesi a rapporto. Sardegna, regione della nostra è Vania. Un altro che conosco: tanto sul visito andrà sul lardo che ci l'assera sul zampino, ne vuoi sentire un altro? Credo sia tanto va la gatta all'ardo che ci lascia lo zampino, giusto? Sicilia Ecco un ritornello che conosco Sciuri, sciuri, sciuri di, di tutto, tutto l'anno L'amorica, mi sciuri, sciuri, sciuri, di tutto l'anno L'amorica, mi rasti, ti Toscana Ecco un proverbio che conosco Ora come si fa? Come i nardi, che da presto fece tardi. Ne vuoi sentire un altro? <ride> sì, Trentino Alto Adige. Ecco un proverbio che conosco. Da San Mattiole lo han caldi come la notte. Ne vuoi sentire un altro? Umbria. Ecco un proverbio che conosco. Quando pozzo ma pallozzo, spesso pozzo. Ne <ride> vuoi sentire un altro? <ride> Val d'Aosta. Se fezzo lei lo Zordesentors, mi va a un Co-40 azor. Ne vuoi sentire un altro? Concludiamo in bellezza con Veneto. Ecco un ritornello che conosco. T'aspetta aspetta, braccia aperte Ma questo non è Veneto! È lo stesso ritornello che ha detto per il Moligiano. A presto. Dicevo, forse dovrei titolare questo video dicendo che questo dispositivo accanto a me non sa il dialetto veneto, ma... Ma non sono più riuscito a concludere il video, nel frattempo sono passati anche dei giorni, mi impegnerò comunque per farvi avere questo video lunedì. Eh, prima però volevo salutarvi, ricordarvi se non siete iscritti di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere nessun video, e noi ci vediamo, alla prossima, ciao!